Doro scartare i regali! fervi da metropoli oggi un mucchio di macerie spongebob i robot stanno distruggendo il centro di bikini bottom dobbiamo evacuare ok ma non sarà facile trovare bagni per tutti ma che dici evacuare nel senso che dobbiamo portare tutti al sicuro non possiamo caricarli sulle barche sarebbe inutile perché perché i robot hanno rubato tutti i timoni! Allora basterà navigare dritti, no? No, ci sono troppe curve! Quei manigoldi hanno pensato a tutto! Niente! Spongebob, quando ci sei di mezzo tu, di paura ne ho sempre! Ma sai una cosa? Se ci riuscirai, ti regalerò una spatola d'oro! Perché non una patente di guida? Neanche per sogno! Non c'è soddisfazione più grande di prendere un pulsante Premi, premi, premi Chi vuole giocare con... Esco come una brezza primaverile. Non mi ferma nessuno Fresco come una brezza primaverile Non mi ferma nessuno Non mi ferma nessuno non gli serva una mano uh -huh. Adoro scartare i regali Questa porta è chiusa dall'interno! Chi può averlo fatto? Oh, Patrick sarà felice di riaverlo! Ciao Gary! Sì! Grazie per averlo notato! Ho fatto esercizio! Non ancora! Vuoi dire che... Oh! Da lì posso salire sui tetti e arrivare fino al faro! Ah ah! C'è un'altra spatola d'oro! Mi tornerebbe utile! Perché dovrei chiedere a Sandy di aiutarmi? No, oh, Quel salto è bello grosso! Ok, io non posso saltare fin là! Come si fa ad attraversare? Oh oh, altri robot! Per il fantasma dell'olandese, quel salto è impossibile! Anzi, impassabile! Ok, ok, chiederò a Sandy di aiutarmi! Più luccicano e più mi piacciono! Ha! Ben! Mm -hmm. mi corda e vi farò divertire! Non si scherza! ¿De qué qualcuno sappia cosa farsene. Sandy, capiti giusto a proposito. Devi aiutarmi. Ultimamente la mia TV prende malissimo. Mi serve qualcuno che sostituisca la mia vecchia antenna con questa nuova fiammante. Wow, quell'antenna è così fiammante che scotta solo guardarla. Perché non la sostituisci tu? Non sono molto bravo a saltare. Eh, e cosa c'entrano i salti? C'entrano e come? Perché la vecchia antenna è lassù. Uh, è più alto di un bicchierone di tè ghiacciato texano! I robot hanno isolato quell'edificio e io non so fare acrobazie in aria come te e SpongeBob. <ride> Però non mi batte nessuno con le flessioni! Vuoi vedere? Sì, wow! Eh, allora, cosa intendi fare con la vecchia antenna? Eh, quella? Puoi tenerla se vai a sostituirla con quella nuova. Beh, potrei installarla nella mia cupola per vedere qualche canale in più. Ok, Larry affare fatto kawabonga <pervi> Se non si scherza, dun Preferisco la salsa barbecue alla texana. Beh, è qualcosa di unico. <susurra> Ok, così va meglio. Ancherina di Spongebob! Un furfante in meno! Mini Padre! Questo è per il Texas. Tesoro per Patrick! Come va, SpongeBob? Ciao, Larry! Grazie. Finalmente potrò guardare le repliche dell'Ispettore Scorfano. che deve fare il bucato Una spugna nuova. Fate largo. A sponcinetto. Fresco come una bretta primaverile. Fresco come una brezza primaverile. Adoro scartare i regali. Sento una spugna nuova, un altro tesoro per Patrick. Come va Spongebob? Ciao Larry! Trovare Sandy e raggiungere la porta del. Miau! Trovare Sandy e raggiungere la porta dello smokestock! Miau! <susurra> Sandy! Buongiorno a te, Mr. Krab! Preferisco la salsa barbe più alla texana! Ah! Con il Texas non si scherza! Can you sprange a bump? Eccoti qui, ragazzo! Qualcuno ha danneggiato il Sea Needle! Ma è terribile! Il Sea Needle è importantissimo per la nostra città! Sì, sì, infatti! Ma la cosa più importante è che ci sono tiki e oggetti scintillanti appena fuori dalle finestre! Mr. Krab, come può pensare ai soldi in una situazione simile? Facile! Basta sgombrare la mente! Saldi, saldi, saldi! Ascoltami ragazzo, sai già che ti darò delle spatole d'oro in cambio di oggetti scintillanti, ma oggi mi sento generoso. Distruggi tutte le Tiki qui al Sea Needle e ti darò una spatola d'oro extra. Perché dovrei distruggere tutte le Tiki, Mr. Krab? Oh, perché ho sentito che ti prendevano in giro storpiando il tuo nome. Può farmi qualche esempio? Uh, tipo SpongeBob Shemopence. Non è affatto divertente. Oh uh, No, e dicevano anche che tua mamma è brutta Brutta? Molto bene, Mr. Krab Le distruggerò tutte Affare fatto Rompi tutte queste Tutto. Non soffro di vertigini, non soffro di ver... soddisfazione più grande di premere un pulsante rompi tutte Mm-hmm. <laughs> Tutte... Wow! Da questo sembrano tutti delle formiche di mare! Sembrano tutti delle formiche di mare Ottimo lavoro ragazzo Ecco la spatola d'oro che ti avevo promesso Rotola, rotola, rotola, rotola, la spugna, rotola. Calza, pennello. Trovare Sandy e raggiungere... Così va meglio Spero che qualcuno sappia cosa farsene Sandy! Eh, salve signora Puff! Sono uno schianto. Wow. Mi sembra una spugna nuova. SpongeBob, sono davvero stupita! Come hai fatto a trovarli? Beh, c'erano dei robot! Poi ho incontrato Sandy e il faro era... Ok, ok, non avrei dovuto chiederlo! Ecco a te la spatola d'oro che avevo promesso! Grazie, signora Puff! Adesso darò una mano con l'evacuazione! SpongeBob, ma tu non hai ancora la patente? Um, no. No, non ce l'hai! Ma allora, questa cos'è? La tessera della biblioteca. Oh...